finta di essere precipitati nel passato e di non avere una calcolatrice come quelle che conosciamo attualmente. Abbiamo un conto da fare, 1830 x 834. Allora andiamo a verificare le cifre significative, nel primo numero sono 4 e nel secondo sono 3 cifre, quindi mi aspetto un risultato di 7 cifre significative. Prendiamo il regolo, sulla scala D andiamo a impostare il valore 1830, la scala D è la scala del fissa e sulla scala C Andiamo a, a mettere in corrispondenza questo valore, il numero 1. Osserviamo bene da che parte il, il, la parte mobile si è mossa, in questo caso si è mossa verso la sinistra. Quando i numeri sono allineati, muoviamo il verso eh, cercando il numero 834 sulla scala C e poi leggiamo il risultato Scriviamo il numero che abbiamo eh, trovato 1, 5 si ferma vicino al 3 quindi scriverò 1, 5 Valuto la parte soggettiva ed ho un valore di 2,5. Ora i numeri eh, significativi sono 7, il si è mosso, mosso verso la mia sinistra, e quindi io devo avere 7 cifre, 4 ce le ho, quindi aggiungo 3 zeri. Questo è il valore. Che avrei trovato nel passato. Esiste anche un altro metodo. Il metodo della notazione scientifica normalizzata è un'alternativa un al primo metodo. I numeri che dobbiamo moltiplicare sono gli stessi. In questo caso scriverò però 1,83 per 10 alla terza, in quanto devo spostare la virgola di 3 posizioni mentre il secondo numero scriverò 8,34 per 10 eh, 1,2 alla seconda quindi si trasforma in 1,83 per 8,34 per 10 eh, dobbiamo fare la somma degli esponenti quindi 3 più, più 2 il Valore sarà poi 5. Ok, prendo il regolo, valuto le cifre significative che sono di una cifra per entrambi i numeri, quindi mi aspetto una cifra finale di un valore finale di due cifre significative. Prendo il calibro, il calibro praticamente verrà messo nella stessa posizione di prima, dovrò cercare 1,83 sulla scala D, allinearlo la parte mobile con il valore 1 e poi andare a leggere sulla scala C il valore 8,34 e naturalmente vedere da che parte si è spostato si è spostata la parte mobile e vediamo già si sposta verso la sinistra bene, il valore che trovo chiaramente è lo stesso di prima però devo avere due cifre significative quindi scriverò 1, 5, 2, 5 le cifre significative saranno 2 quindi 15,25 e adesso aggiungo 10 eh, alla quinta che si trasformerà quindi in 15, 2, 5, 3 0 1 2 e 3 Uno, due, e e... andiamo a vedere adesso con una calcolatrice cosa avremo trovato gli stessi valori 1830 per 834 la calcolatrice mi restituisce una cifra di 1526220 vediamo qual è l'errore che eh, abbiamo commesso e troviamo quindi diviso 1525000 per cento 0,08% valore più che valido per tutte le eh, attività eh, ingegneristiche